Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Per trovare il dominio vediamo che sono due problemi che sono la radice e la frazione. Tutto quello che sta dentro la radice deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi x meno 3 fratto 3x meno 5 maggiore o uguale di 0. Essendoci anche una frazione, quello che sta al denominatore deve essere diverso da 0. Studiamo la disequazione, quindi avremo numeratore maggiore o uguale di 0, denominatore maggiore di 0. Ricordiamoci che nel denominatore maggiore di 0 c'è già la disuguaglianza 3x meno 5 diverso da 0. Quindi avremo x meno 3 maggiore o uguale di 0 e 3x meno 5 maggiore di 0. Dalla prima abbiamo che x sarà maggiore o uguale di 3, dalla seconda x maggiore di 5 terzi. Studiamo il grafico dei segni, abbiamo x maggiore o uguale di 3, a destra di 3, col pattino piano x maggiore di 5 terzi a destra di 5 terzi col pallino vuoto facciamo il prodotto dei segni meno per meno più meno più più meno più per più più vogliamo le soluzioni positive maggiore o uguale di 0 quindi quelle a sinistra del 5 terzi e a destra del 3 x minore di 5 terzi unito x maggiore o uguale di 3 vado a forma di intervalli da meno infinito a 5 terzi unito da 3 a più infinito